Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e benvenuti nella demo di Captain Todd Treasure Tracker Oddio, è difficilissimo dire questo nome Iniziamo subito con il primo livello Allora, come vedete già c'è un diamante I diamanti sono i collezionabili di questo gioco uh, Ce ne sono tre in ogni livello Ehm... Um, e come vedete, eh, per risolvere alcuni puzzle in questo gioco c'è bisogno di usare la, il cambio di visuale, e anche le rape. Le rape probabilmente sono un riferimento a Super Mario Bros. 2, dove il Todd op oppure qualsiasi altro personaggio in quel gioco ehm, usavano le rape per attaccare. Uh, questa cosa, di questo c'è anche un riferimento in Super Smash Bros con il personaggio di Peach che usa le rape infatti la novità di quel gioco è anche, è anche che uh, Todd e Peach sono dei personaggi giocabili, giocabili. Um, probabilmente un riferimento a questo è anche il tipo timido che è presente in questo gioco che per, per la prima volta debutta in uh, Super Mario Bros 2 appunto Um, come vedete lì c'è un foglio in cui c'è un personaggio misterioso uh, Che a me sembrava un Koopa però è un uccello veramente Se notate, se guardate meglio cioè, si vede un po' il becco um, Cercherò di raccogliere più cose possibili cioè, Cercherò di fare il 100% e perdere il più tempo possibile perché Uh, questo, questo video sarà molto corto E lo sarebbe stato uh, Molto di più se, se non avessi fatto così Allora per completare un livello C'è bisogno di mh, prendere la stella Però si possono Prendere anche i collezionabili Che sono quattro. I tre diamanti E questa piccola missione che si trova uh, Sotto i diamanti Um, non, um, non, si, non, non è possibile visualizzarla all'inizio di un livello, ma si, um, si potrà visualizzare solo quando si sarà, fi sarà finito il livello per la prima volta. Ehm... Um. Come vedete qui c'era un puntatore blu che è il nostro Joy-Con rosso um, che è utilizzato per agire su, su, dei, um, su degli oggetti che, con cui si uh, interagisce con il touchscreen. Questo gioco ha avuto tre port cioè tre versioni e poi due porte um, um, cioè quello per Wii U che è stato il primo l'originale quello per Switch e poi quello per 3ds io ho la demo per Switch comunque, con cui sto giocando ora e il, quello per Wii U perché mi è sembrato già un bel gioco quindi l'ho preso subito um, Infatti, non ce l'ho per, per uh, Switch perché l'unica cosa che cambia è che c'è qualche uh, scenario in più. Come vedete, ho avuto danno, e, e, e avendo danno sono, mh, ho, ho, mh, ho perso il mio power up, diciamo. Uh, infatti, come in Super Mario 3D World, in questo gioco si parte già da grandi. Um, e poi si diventa piccoli danneggiandosi non ho fatto la missione cioè tutti i nemici sconfitti uh, quindi rifare il livello tanto per comunque sto vedendo nelle analisi del, degli, dei dati dei video che uh, molti di, delle, degli, degli spettatori che vedono i video sono, di, sono non iscritti Mentre il, solo il 20% degli, dei, dei, delle visualizzazioni vengono da iscritti. Quindi, se vi piace vedere i video, vi consiglio di iscrivervi. E, e se non vi piacciono i video, smettete di incasinarmi le, i, i miei dati e. e non guardateli. Ora, cerco di andare un po' più veloce rispetto a prima, che ci ho messo un'eternità. Ho già sconfitto tutti i, i nemici, quindi subito alla stella. Che è invisibile se è presa per la seconda volta, come in Super Mario Galaxy. E forse anche in 3D World, devo ricontrollare, te lo dissi però. Ed ecco il livello boss, che nel gioco non è il livello 3 ma è il livello 5. Mentre gli altri due erano 1 e 2. Ok, um, Questo è il primo boss che si incontra pure nel gioco, quindi, quindi vi ricordo. Visto che è il quinto livello, mentre gli altri sono. sono tutti dei livelli normali. Ma questo è comunque un livello normale, solo che il boss fa da ostacolo per prendere. da prendere i. A, per. vabbè. a prendere il um, i collezionabili. Qual è la proposizione che si usa qui, bochi? Uh. Il, il boss, quindi, è, non è un vero e proprio boss da sconfiggere, ma solo un ostacolo. Almeno questo boss, mentre altri, invece, si sconfiggono con le rape. Però, in tutti i casi, i collezionabili sono presenti anche eh, nei livelli boss, persino le missioni da fare. I funghi, a differenza di altri giochi, sono immuni a qualsiasi attacco, quindi non possono sparire o niente, a meno che non ci sia la lava. A proposito di lava, infatti, in questo, in questo livello è un livello di lava, però non, anche se si alza, si alza seguendo il giocatore, quindi non è un livello a tempo. È semplicemente un livello è un, è semplicemente è una cosa che tipo vai avanti però non puoi più tornare indietro come il primo super mario bros quindi se non cadete oppure per, per qualche motivo usate una scala per andare dentro la, la, lava, la, la lava non vi può prendere ok siamo quasi alla fine lì sta la stella che prendiamo subito Oppure no Infatti pure questo boss Verrà sconfitto più o meno da noi Anche se eh, Non siamo stati del tutto noi E Toddy il fortunello Si ritrova dentro sopra la testa del nemico <ride> Prendendo la, la stella Bene, abbiamo finito la demo um, Allora, ci rivedremo nei, nei video di uh, Super Mario Galaxy Che saranno tra poco disponibili um, Potete vedere altri video della demo su, sul, Sulla playlist che apparirà E eh, basta Vi saluto